Grazie Presidente. Sì, il lavoro della Commissione, eh, preannunciando il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, si è soffermato anche invece, approfondendo quello che poteva essere il, il significato della rivisitazione di queste tariffe e ovviamente condividendo la volontà di ostacolare o meglio diciamo, dare, eh, rendere eh, in un certo modo complesso, quantomeno l'apertura indiscriminata di sale ricordo, eh, ricordo che oltretutto è in lavorazione un regolamento che va in questa, in questa direzione, non dovesse comunque entrare in conflitto con quelle che sono le, eh, le norme di più alto livello, quindi il regolamento regionale, regionale e il, eh, la legge nazionale, questo per evitare ovviamente che l'amministrazione eh, si trovasse eh, di fronte alla, eh, diciamo, a eventuali ricorsi e a, quindi alla poi necessità di dover rispondere in altre sedi con costi, con costi maggiori. Gli aumenti che sono stati indicati eh, ci risultano compatibili con quella che è la legislazione di più alto livello per cui l'emendamento è stato eh, conformato alla, alle altre fonti normative e quindi dimensionato in questo, in questo modo. Grazie.